Formule ben formate, formate da due proposizioni eh, accoppiate con un implica sono equivalenti. Bene. Nella logica proposizionale esistono quelle che si chiamano le tabelle di verità. Le tabelle di verità, adesso la vediamo magari più vicino, questa così. la tabella di verità... Eh, si possono trovare anche su internet cosa eh, rappresentano? rappresentano quello eh, che è il, il valore di verità di una composizione di formule ben formate che hanno a loro volta un valore di verità quindi qui abbiamo due formule A e B con le loro combinazioni vero-vero, vero-falso, vero, falso-vero, falso-falso e abbiamo la tabella di verità corrispondente ovvero NOT A cosa fa? Quando A è vera NOT A è falsa, quando A è falsa NOT A è vera A e B, quando A e B sono entrambi vere e vera, in tutti gli altri casi è falsa A o B, quando A e B sono vere o quando una sola di A e B son, è vera a o B è vera e quando sono entrambe false è falsa. La doppia implicazione è anche molto semplice, cioè quando A e B sono entrambe vere o entrambe false A doppia implicazione di B è vera e quando una delle due è falsa A doppia implicazione di B è falsa, e invece A implica B quando A e B sono entrambe vere, e entrambe false o A è falsa e B è vera è vera e quando A è vera e B è falsa è falsa perché? perché A è, implica B è compatibile con tutti i valori di verità tranne quando A è vera e B è falsa cioè io da una se io dico che A, è, A implica B se questo fosse vero sarebbe un problema perché io avrei, un, un, avrei che la premessa implica una conclusione è, è vero che implica una conclusione falsa e quindi applico questa tabella di verità ai segni tuttavia già qui inizio a dare un significato a queste implicazioni ora, tralasciando il problema semantico della logica matematica che ci porterebbe a schemi di permutazione tra due formalismi funzionali e così via semplificando ricordiamo l'esempio che abbiamo fatto prima Diciamo che, quindi nel primo caso, il nostro amico, il primo amico, ci diceva che ha preso la patente, quindi sa guidare. Il secondo amico ci dice che sa guidare, quindi ha preso la patente. Queste due proposizioni, queste due formule anzi, eh, sono equivalenti? Vediamo. Vediamo perché di queste possiamo ricostruire la tabella di verità. Abbiamo già visto P implica Q, vediamo la tabella di verità Q implica P. Q implica P come tabella di verità è praticamente simile a P implica Q, eh, solo che è simmetrica rispetto a Q e P. Quindi P è vera, Q è vera, P implica Q è vera. P è vera, Q è falsa, P implica Q è falsa, abbiamo visto prima. P è falsa, Q è vera, P implica Q è vera. P è falsa, Q è falsa, P implica Q è vera. Eh, utilizzando P e Q, invertendoli, abbiamo che Q implica P è falsa quando, soltanto quando Q è vera e P è falsa. Nel resto dei casi è vero. Quindi, queste due formule hanno, hanno delle tabelle di verità differenti, quindi se questa è vera, la seconda non può essere vera perché hanno due tabelle di verità differenti. Vediamo un altro esempio. è sempre estremamente semplice sorvolando su alcuni aspetti semantici e formali vediamo cosa succede se il primo amico ci dice io ho preso la patente quindi so guidare il secondo amico arriva e dice guarda io non so guidare quindi non ho preso la patente Ricordiamo che questo è un segno di NOT, non, ed è applicato a una singola eh, formula. Quindi questa è una formula ben formata, perché questa è, formula, questa è una formula, questa è una formula, questa è la implicazione tra due formule. Vediamo se queste affermazioni sono equivalenti. Questa è la tabella di verità per not Q implica not P ed è assolutamente equivalente. È la stessa tabella di verità rispetto a Q e P. Perché? Possiamo anche empiricamente vedere. P, un'implicazione tra due proposizioni, tra due formule... Eh, è falsa solo quando la prima è vera e la seconda è falsa. Quando è che in questo caso la prima è vera e la seconda è falsa? Quando la prima è falsa e la seconda è vera. Quando è che Q è falsa e P è vera? Qui, quando Q è falsa e P è vera. Negli altri casi è sempre vera. E quindi questa è la dimostrazione che queste due proposizioni sono equivalenti. Del resto ce lo dovevamo aspettare perché la seconda proposizione si chiama dimostrazione per assurdo. L'abbiamo incontrata tante volte nelle matematiche. Si ha proprio quando se io da A devo dimostrare B, dimostro che negando B nego anche A. Se dalla partenza, dalla premessa voglio ottenere una conclusione, ci posso arrivare negando la conclusione, quindi arrivando a negare la premessa. Poiché la premessa è vera, io non posso che dedurre, quindi, che diventa vera anche la conclusione. Dimostrazione per assurdo. Questo è un esempio molto semplificato nella logica proposizionale che è molto semplice ma anche abbastanza potente tuttavia abbiamo visto che ha un limite quello che in una sola proposizione contiene un'intera frase in questo caso la frase la proposizione p è io ho preso la patente non si indaga su chi è io cosa significa prendere cos'è la patente si indaga esclusivamente sull'affermazione p implica q che, e si dice, ma se P implica Q, not Q implica not P, è vera, se questa è vera, questa è vera, grazie.